Eccoci di nuovo da Malaga, oggi tratterò un tema grazie a Marzio che ha richiesto esplicitamente di approfondire eh, lo stretching e quindi ora passiamo alla parte un po' più alta, dalle gambe passiamo diciamo, alla parte lombare e in questo caso frontale e quindi di direttamente allungheremo eh, l'addominale e indirettamente i muscoli anteriori delle gambe. Allora, ti posizioni sdraiato, metti le mani sotto le spalle, in questa maniera qui, e poi piano piano vai in distensione delle braccia senza sforzare. Come inizia a sentire che tira l'addominale, ti fermi e mantieni 20 secondi. Se tu riesci a non dare reazione, le puoi ripetere più volte e vedrai che sarà velocissimo lo sviluppo e l'allungamento muscolare. Come inizi a, a forzare vedrai che farai una regressione, quindi il muscolo per, re, per reazione tenderà a contrarsi. Oltre al fatto che utilizzo l'arrampicata e gli esercizi delle posizioni di arrampicata per sciogliermi, ti dico anche che all'inizio, come la maggior parte delle persone, avevo un'idea de sbagliata dello stretching anche riguardanti i gruppi muscolari che dovevo allungare infatti eh, diciamo all'inizio uno pensa che sono eh, diciamo, i muscoli posti della gamba quindi tutto quello che passa dietro il bicipite femorale i gemelli a, a doverli allungare o l'interno della gamba quindi gli adottori in modo tale da poter aprire le gambe un po di più e poter fare spaccate o per fare dietro. dietri invece nel tempo mi sono accorto eh, il più grande blocco viene dalla parte anteriore della gamba quindi quadricipite e psoas con lo psoas e, e il quadricipite rigido non si riesce proprio a tirare sulla gamba proprio perché diventa un'ostruzione meccanica non, non riesce a scorrere il muscolo non riesce neanche a rimpicciolirsi perché rimane rigido non si schiaccia e inevitabilmente ti blocca il movimento su un'altra cosa bisogna stare attenti sull'allungare troppo i muscoli delle, delle, delle spalle o delle braccia eh, perché se no, soprattutto nel riscaldamento, si rischia poi di andare incontro a traumi. Tendo a non lavorarci per non andare a, a renderli lassi e poco reattivi. Anche perché ho avuto problemi con le spalle, lussazione delle spalle, lussazione dei gomiti, quindi preferisco che, che facciano un po' più corpo per tutelare al meglio le, le articolazioni. Preferisco fare un lavoro di rieducazione posturale eh, sull'arrampicata e quindi cambiare modo di, di lavorare muscolarmente in arrampicata piuttosto che andrà a fare esercizi specifici, specifici di allungamento. Ecco, diciamo quello che si può fare eh, sulla parte eh, mh, superiore e quello che vedremo a prossima volta eh, allungamento del tricipite e allungamento del, del, del bicipite e del tricipite. Va bene, eh, per rimanere aggiornato ricordati di iscriverti al canale e di cliccare sul tasto campanellina, così ti verrà notificato quando caricherai un nuovo video. Alla prossima.